Come state? Tutto bene? Oh, insieme anche quest'oggi per raccontarci di un appuntamento, quello di domani, ormai il martedì, è il nostro appuntamento fisso dedicato ai vinili, dedicato ai racconti. E Domani iniziamo un nuovo percorso, eh, perché anni fa eh, avevo portato in giro anche nei locali la storia della musica rock, ma anche la storia delle copertine eh, dei vinili, dove appunto eh, appendevo i vari vinili e poi raccontavo la storia. E così ho detto, ma perché non riproporvela al martedì, visto che siete amanti dei vinili, della buona musica, quindi magari scoprirà anche qualche curiosità. E così domani inizieremo, saranno tre vinili eh, a martedì, dove racconteremo un po' la storia racconteremo intanto la storia del rock ma poi ci passeremo anche a raccontare la storia delle copertine proprio eh, di questi vinili magari delle storie particolari che hanno eh, legato alle copertine stesse alle foto, alle foto che sono state rese celebri e famose da grandi eh, fotografi così come da grandi pittori e poi anche i supporti perché il vinile non è semplice vinile ma c'è sicuramente la copertina ma c'è anche il supporto stesso perché molti oltre a mettere insieme dei gadget quindi ad abbinare dei gadget tanti invece diventavano eh, dei vinili, i vinili stessi delle opere d'arte quindi i picture disc anche di questo ne parleremo ma parleremo di tante altre cose, ma mi piaceva così raccontarvi quella che era la storia della musica rock attraverso i vinili, quindi partiremo dagli anni 60 e andremo avanti. Per cui vi aspetto domani, come sempre qui puntali, alle 9.30 per eh, raccontare un'altra giornata di musica insieme ai vinili, insieme alle parole e insieme a voi. Ciao, vi aspetto, eh, mi raccomando puntuali perché domani inizia questa nuova avventura, tutti i martedì un pezzettino di storia di quella che è la storia della musica rock e la storia dei vinili. Ciao!